benvenuti all'ascolto di radio zen riprendiamo il discorso sulle nobili verità eh, così sono state definite dai monaci che hanno tramandato i discorsi del buddha secoli dopo la sua morte siamo alla seconda nobile verità eh, che eh, ricordiamo è diretta ai monaci e quindi a chi aveva fatto voto di castità ma vedremo come questa seconda nobile verità si ispiri innanzitutto alla via di mezzo eh, che vale anche per noi oggi e eh, a tanti altri principi sani che eh, ci fanno oh, notare come la Brahma possa essere causa di sofferenza anche eh, attualmente eh, se vissuta in un certo modo Così tramandano i monaci questa seconda nobile verità. C'è questa nobile verità dell'origine della sofferenza. È la Brahma, che produce rinnovate esistenze. È accompagnata da diletto e lussuria, diletto per questo e per quello. In altre parole, Brahma per desideri sensoriali, Brahma di essere, Brama di non essere. La parola che viene tradotta come Brahma in lingua pali palia, Tanha, che ha un senso piuttosto forte letteralmente la sete quindi c'è un un'immediatezza devo avere e c'è questo senso che posso essere felice solo se posso avere questo oppure come nei tre forme che avevi letto c'è cioè la brama per esperienze piacevoli sensoriali la brama di divenire o di, di ottenere, di essere famosi, di essere riconosciuti, di avere successo. E, e poi quello che è più sottile è la brama di non avere o di, di non essere. Quando ci stanchiamo di sperimentare cose piacevoli, di ottenere quello che vogliamo, è, ad un certo punto ci stanchiamo di tutto questo e vogliamo perdere la coscienza vogliamo prendere qualche droga per non sentire più niente o almeno di perdersi nel, nel sonno ovviamente um, ci sono desideri che sono positivi c'è una parola che uh, come nel mio nome uh, chanda che come termine in neutro significa desiderio, palo significa protettore, quindi protettore del desiderio. E può essere desiderio per esperienze sensoriali, però può essere anche desiderio per la verità, per comprendere. E quindi Dhamma Chanda nel senso buddista, aspirazione e quindi non è condizionato dall'ignoranza, ma da comprensione e uno è poi disposto ad aspettare. Non, non c'è quell'urgenza del Brahma che vuole, che deve avere subito. È un forte senso di, di mancanza, di, di agitazione. Mentre con Dhamma Chanda siamo disposti a lasciare andare una felicità minore per una felicità più grande, come la, la felicità suprema del Nibbana o Nirvana. A volte la Brahma, o comunque il desiderio, può essere legato anche a bisogni di sopravvivenza. Per esempio, tante volte si parla del desiderio del successo, no? Magari dal punto di vista intimo uno potrebbe anche non avere interesse al successo, però il punto è che se uno ha successo viene pagato. <ride> se viene pagato Bene. vive con più sicurezza dal punto di vista della sopravvivenza. E quindi cosa potrebbe dire l'insegnamento del Buddha? Ma bisogna ricordare che il Buddha indicava la via di mezzo, una via equilibrata, non un completo abbandono di tutto, e dobbiamo fare cura di noi stessi. E quindi eh, la consapevolezza, il discernimento, ci permette di vivere nel mondo e di fare quello che dobbiamo fare per il nostro benessere, per il benessere della comunità, della famiglia, eccetera. Non, è, non si tratta di dover eliminare ogni desiderio, come, come si fa? Sarebbe impossibile, perché... Servirebbe il desiderio di eliminare i desideri. In una che non si può uscire fuori. <laughs>